Buongiorno o buonasera da Italia Zul 4, Victor Kevin Sierra, vinco quasi sempre e quasi chi mi frega. Oggi volevo parlare di questo, i Outdoor IP68, la marca e il modello è esattamente scritto in questo modo. È un telefono, quindi fa le telefonate e è anche un apparato radio, radio amatoriale. vedremo dopo perché radio amatoriale. opera sulla frequenza che spazia dai 400 ai 470 MHz, quindi in banda a 70 cm, eh, una potenza eh, di trasmissione massima di 1 Watt e una bassa potenza di 250 mW, eh, è possibile impostare toni, trasmissione, eh, quindi anche lo splint di frequenza, quindi utilizzabile sui ponti radiatori. E, e ha tante caratteristiche interessanti. Come dicevo, per chi fa attività outdoor da solo è l'avere una sicurezza in più in uh, mai, mai, mai augurabili emergenza. Allora, l'autonomia della batteria, la capacità della batteria è 4.500 mAh, questo permette come telefono un'autonomia in stand-by, in ricezione, eh, di 3.000 ore, più di due mesi, eh, in trasmissione, sempre telefonica, di 75 ore, quindi è veramente tanta roba. In più il pacco batterie da 4 4,5 mezzo può essere utilizzato con, come power bank dalle Porte, ovviamente col suo coperchetto a tenuta d'acqua eh, che sono poste sulla parte inferiore del telefono. Ha una torcia qui nella parte superiore degna di questo nome e l'antenna per limitargli l'ingombro quando non si utilizza il telefono può essere facilmente tolta. Il telefono funziona sia con l'antenna interna che con l'antenna esterna e questo è questo il motivo per cui ha una una buona possibilità di agganciarsi alle celle telefoniche anche in zone un po' isolate e coperte. Eh, quando l'apparato radio è in funzione il telefono viene disabilitato, eh, ma questo non, non penso sia un problema. Niente, Andiamo a vedere in dettaglio quali sono le caratteristiche principali del, dell'apparato e perché può tornare comodo uh, a chi fa attività outdoor e da solo o in zone un po' isolate. Okay, vediamo un po' nel dettaglio le caratteristiche dell'apparato. Entriamo nel menu premendo il tastino arancione al centro e abbiamo l'icona che rappresenta un portatilino. Premiamo ancora e qui leggiamo come è impostato al momento l'apparato. La caratteristica è che ha una sola frequenza eh, memorizzabile, utilizzabile. È in frequenza continua da 400 a 470, ma posso impostare solo una frequenza. Vediamo le impostazioni principali: la frequenza di trasmissione, di ricezione, il volume e lo squelch. Schiaccio Option la potenza alta, cioè un watt, bassa, un quarto di watt, oppure ulteriori settaggi. Il golf bravo whisky dovrebbe essere qualcosa sui disturbi di modulazione. Eh, non c'è il manuale <ride> allegato alla radio. La frequenza di trasmissione in questo caso è la frequenza per il Montefabei, il ripetitore di Montefabei, ricezione, eh, il tono eh, esistono 9 toni sull'apparato eh, il tono 5 corrisponde al tono 79.7 c'è comunque una tabella eh, reperibile in internet che fa corrispondenza fra i toni qui indicati tx, cx, css e eh, i toni normalmente conosciuti lo squelish ancora, il tono d'ingresso in questo caso 0, cioè nullo e il volume, faccio save, ok, danno, e torno indietro, perfetto. Dunque ovviamente io qui, ma il mio QTH dove sono adesso non riesco a transitare sul sul link di Montefa Bay, eh, mi arriva però l'uscita, back, ok, e sono uscito dalla radio, dalle impostazioni radio, altra caratteristica interessante è la possibilità di utilizzare l'apparato come power bank, power supply, ok, do ok, on, perfetto, in questo momento la radio mi fornisce energia elettrica tramite la porta posta qua sotto usb, la più grossa, e mi compare un'icona eh, sulla batteria per indicarmi che sta uscendo corrente. Spengo il power supply, back. poi ho la possibilità di utilizzare una torcia che è decisamente luminosa, la spengo, back. esiste anche Ecco qua. Network setting. Eh, sono impostazioni di rete molto molto semplice. Eh, permette di, di inviare qualche messaggio, eh, scordatevi Whatsapp, Facebook eh, o, o l'accesso al web. Eh, però può servire eh, per farsi lo spot su un cluster, ma eh, è anche sufficiente l'invio di un banale sms. Come ho già detto, cosa interessante è l'autonomia dell'apparato che è veramente infinita. Il costo non è esagerato, era in vendita prima su Amazon a circa 45-50 euro, non è più disponibile su Amazon, è possibile acquistarlo tramite i soliti siti di importatori di prodotti cinesi, e il costo è molto molto più basso dai 25 ai 29 euro l'ho visto poi metterò il link magari alla, nella descrizione del video niente eh, una cosa utile da avere tanto tiene poco posto un telefono d'appoggio eh, per sicurezza per l'emergenza 73